Lauda Iris, frequento la prima F di Istituto Comprensivo Francesco Salerno e mi suonerò un brano di Martin, che sentite la ballerina. Mi chiamo Rinaldo Iris e frequento la prima F del, dell'Istituto Francesco Salerno e seguirò un brano di Martin che si sentito da Giuliani no,